Siamo con Stefania Pellegrini, docente all'Università di Bologna e insomma volevamo chiederle, mh, lei ha avviato di recente un master universitario circa la gestione dei beni confiscati alle associazioni mafiose come è nata questa sua idea particolare e come si sta evolvendo questa, la gestazione di questo percorso? Beh, in realtà è un percorso che è nato ormai sette anni fa, siamo alla settima edizione del master ed è una richiesta che mi, mi è provenuta dalla, da, dalla Sicilia paradossalmente, dalla Sicilia durante una, un anniversario di, di Via D'Amelio c'era il procuratore da allora Messina tra l'altro che mi disse proprio mi, mi, mi chiamò alla responsabilità di intervenire a livello accademico proprio sulla formazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione e nell'utilizzo dei beni confiscati. Sono tornata a Bologna, ho iniziato a lavorare a questo progetto, mi sono resa conto che a livello nazionale non c'era nulla e non è stato facile ma devo dire che i risultati sono risultati ottimi. Ora il master Piola Torre perché è un master sulla eh, gestione e utilizzo dei beni confiscati intitolato a, a, a Piola Torre, dedicato a lui e, e viene riconosciuto tut, da tutta Italia come il master Piola Torre è sicuramente l'eccellenza eh, sul, sul campo. La, la caratteristica è che è un master eh, che si occupa a 360 gradi del percorso perché iniziamo con le indagini eh, quindi a far Capire e comprendere eh, come i beni, eh, i patrimoni e le aziende vengono individuate attraverso appunto queste indagini patrimoniali. Si passa proprio alla gestione specifica del bene a livello proprio sia aziendale o bene immobili e tutta la, la terza parte è una parte finale, però, mh, eh, che eh, si sofferma proprio sul riutilizzo. Eh, questo perché nel, nel, nel mio, ovviamente nella, nella mia concezione dell'aggressione um, della, del, dell patrimoniale deve esserci necessariamente la parte finale di riutilizzo, cioè l'aggressione la la, la, la, patrimoniale, il sequestro, la confisca in sé non hanno senso se poi non c'è la parte finale, quindi chi gestisce i beni deve avere la consapevolezza di quali strumenti può avere per riutilizzare. Tra l'altro, è una tematica molto attuale molto importante perché sappiamo che il processo Emilia ha fatto emergere che anche il territorio emiliano-romagnolo non è immune da, questo, da questa problematica. Beh, la, le, le, il processo Emilia è un processo, è un, un maxi processo e quindi che ha portato a uh, tantissimi sequestri e confische. Quindi, in realtà, um, no, non è che il processo che ha fatto emergere. Il fatto che ci siano dei beni, cioè è il fatto che è come, come conseguenza del processo adesso noi abbiamo tantissimi beni. E proprio stamattina, perché accanto al, al, al, al Master, noi abbiamo attivato da circa sei anni questa mappatura georeferenziata. Proprio stamattina avevo una, ho avuto una, una riunione con i miei mappatori, che sono tutti architetti ed ingegneri che si sono formati anche al Master, proprio per capire esattamente l'imponenza di, di questa quantità di, di beni che sono veramente tantissimi. Stiamo parlando, la sentenza sono dedicata più di 60 pagine, 60 pagine alle, ai sequestri e alle confische. Oggi lei presenta la sua ultima fatica letteraria, se vuole dare qualche insomma, suggerimento, se vuole stuzzicare i possibili lettori futuri. Ma è una in realtà è, una, è un punto, è un, non è un punto d'arrivo, in realtà è un punto di partenza, ma è un'elaborazione di tutta una serie di eh, input che mi sono stati dati in tutti questi anni e ho voluto sottolineare proprio, tra l'altro ci sono un po' le precondizioni teoriche di quello che poi è successo durante il processo cioè la perniciosità dell'infiltrazione eh, mafiosa all'interno dell'impresa mafiosa perché in realtà già dalle, dal, da tantissime indagini, tantissime sentenze, da, anche dalle commissioni parlamentari antimafia, è dimostrato in realtà che le mafie hanno abbandonato il sistema proprio della eh, fratellanza, della connessione familistica ma eh, stanno aprendo sempre di più le connessioni di convenienza e quindi sono rapporti di convenienza che a volte che l'impresa mafiosa eh, è un'impresa che si allarga e che soprattutto avvelena il mercato. Quindi l'elemento importante è capire esattamente che le infiltrazioni eh, criminali all'interno dell'impresa dell legale avvelenano il sistema economico, però è un avvelenamento che avviene non solo esclusivamente eh, attraverso l'azione dei criminali, ma eh, attraverso l'azione e l'ausilio di figure, che ovviamente sono figure indispensabili per questa operazione e sono i professionisti e ahimè sono anche gli imprenditori che come dire, eh, cercano e accettano i capitali mafiosi.